Salve a tutti ragazzi, qua benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo qui oggi col nono episodio di Telos Principle. Andiamo avanti dove eravamo rimasti l'ultima volta. La tomba. La tomba. Allora, vediamo subito. il fatto che si possa rimanere chiusi qua dentro non è una bella roba. Andiamo qui. Cos'è sto coso? Oddio, raga. Raga, ne vedo già troppi di problemi. Io ve lo dico. Allora. Oddio, che casino. Allora, calmi, calmi tutti, è eh? da un po' che non registro. Allora. Ah, per andare avanti devo... Ok. Quindi. Là ho visto un coso. Oddio, è tutto un giro. Allora, devo andare avanti. Con calma. Allora, devo fare che... Questo. Questo. Questo. Aspetta, se... Già lì se c'è un coso rosso c'è qualcosa che non va. Allora, questo... No, questo. Questo. Dagga, così. Ok. Questo va qui. E poi vediamo subito Questo va Così Così un cazzo eh... No, c'è qualcosa che non va Allora, con questo io devo tenere aperto questo Questo e questo però mettimelo bene, per favore. Ok, a posto. Poi questo di qua orca puttana. Dov'è il... cosa? Jummer, eccolo qui Con questo si deve tenere aperto Questo qui No, mettiamolo qui almeno, non rompo Con questo Si deve tenere aperto quello Poi ci si prende qui Ah, è vero Mmm... Qua ne servono di nuovo due è un po' complicato eh... Aspetta un po', vediamo indietro, magari c'è qualcosa di utile Non penso Allora Sono un cretino, perché basta che faccio così Ah, c'è questo che lo blocca però con questo io posso dire che attacco lì Che attaccandosi lì si attacca anche a... Da una cosa, sto cazzo attacca uh, Casino... si chiude però mm. allora bisogna fare mm, allora prescindere dal raggio di lì deve partire perché Momento. se io faccio così e così si attacca direttamente no scusa così e così si attacca direttamente così e così vediamo un po' mmm allora ok siamo un attimino nei casini più totali perché tecnicamente to coso allora dov'è il primo uh. allora, connettore allora questo e questo qui così C'è il muro di mezzo Questo E questo così Poi Poi Quello rimane acceso Io tolgo questo vado qui voilà ah, ci abbiamo messo un po' ma ci l'abbiamo fatta allora non so esattamente dove è che sbagliava all'inizio no? non so attacca Detto attacca e attacca a posto no non è stato proprio semplicissimo ah qua ci sono dei messaggi va bene capisco devo recuperare questi giri ma non capisco perché è vero che la voce alta mi sta dicendo di farlo ma su questo momento non ha nessun contesto nessun scopo e nessuna base nella quale si potrebbe crearlo, è vero sono convinto che ci siano delle risposte guardiamo bene, andiamo allora insieme su questo è vero, non c'è motivo per cui dobbiamo farlo ah questo è stato fatto andiamo a fare questo qui dai questo messaggio qua mi pare che noi l'avessimo già letto si sì. andiamo a fare questo qui andiamo subito uomo sulla luna oddio troppe cose no ah ok si può tornare indietro allora iniziamo a buttare le robe di là Così Ah però poi non ci posso andare io di là Non è un problema Smonto questo Ah non posso metterla qua Ah mm, ingegnoso Si attivo questa mm. No oh, tipo, Ho tipo perso il pezzo Ok, non lo posso recuperare Bene Ah, già il fatto che ce ne siano due Vuol dire che a qualcosa servono Potizzo Come si faceva più a riavviare Ok, X, tiene premuto X per ripristinare A posto Allora Uomo sulla luna. Allora, noi sappiamo che allora noi mettiamo Queste due qui Nessuna di queste Eh Io posso volare Ok Perfetto Una chiave Ho trovato una chiave Mi può servire a qualcosa Mmm No Apparentemente no, vediamo magari dal cancello può... può servire No, ok Allora bisogna che No, volevo niente a creare tutto ma non posso A creare il sistema Allora Attivando questa Vediamo per esempio la cassa Mm. Allora, la cassa deve andare di là insieme Alla cioè, cioè, io devo andare di là insieme alla cassa mm. Sì, però sta cosa quando l'ho fatta io prima Non me la facevi fare Ah no, forse avevo provato un'altra roba Ok <coughs> <coughs> Effettivamente anche io sono un po' un cretino Boh, pezzo preso, easy Eh, non, non ipotizzavo se potessi fare una cosa del genere Ok Andiamo subito, qua c'è un livello rosso non, mi, non voglio assolutamente farlo E... Qua abbiamo fatto tutto? Già No, manca ancora uno Abbiamo fatto tutti eh, Però Andiamo a vedere un po' il terminale che è un po' di... sai che i discorsi episodi abbiamo visto eccessivamente vorresti prima di completare e partecipare alla maniera del sondaggio di soddisfazione utente per quanto riguarda il programma di certificazione intrapreso recentemente? Eh sì, dai! in base all'analisi del tuo comportamento all'inizio penso penso che sei stato scontento con i risultati del programma di certificazione come l'accuratezza dei tuoi risultati fino a 5 ragionevole dai per quale motivo desideri uscire dal programma di certificazione perché essere una persona significativa per te? Mm. Ok, devo rileggere il formulario. Allora, per quale motivo desideri uscire a una certificazione? Perché essere una persona significativa per te? Mm. Aspetta, stiamo andando a conversazione ora. Sì, continua questo percento, non niente niente. No. Ma non avete correttamente al sondaggio, continua l'indagine Esci sì, dal programma. Mi spesso è una persona vera, dai to. Buttiamo. Il tuo problema, se posso dirlo, è che non sei un bel niente. Cazzo cattivo che sei, compreso cosa sia una persona, le le societie sono quindi poche. Sei, sei almeno dove sei? La fine del mondo? O oh no? So che esisti. No, no, no, no, no, no, aspetta. Non ho proprio idea che tu lo sappia. Non ho proprio idea che tu lo sappia. Stai seduto a casa nella camera da letto. collegato ad una console di videogiochi non ci... Non ci si può fidare di nulla qui. Pensando, riflettereci mi sembra che non siamo più vicini a risolvere il tuo problema. Forse abbiamo bisogno di più dati. Cosa ti fa pensare che sei una persona? Non vedo come posso convincerti. Ah, sono d'accordo con... Sì, simpatico. Prima con le persone, se posso essere sfacciato E che siete tutti convinti che le persone dall'interno... Eh, che siete persone dell'interno, ma non c'è alcun modo per confrontare all'esterno. Analizzando questi atti, inviare una notifica che non sono in grado di assisterti di più. Interruzione della sessione di supporto. Scusa. Cioè qua c'è proprio la cattiveria. In questi terminali. Proviamo quello rosso. Ah, no, ci può essere anche. Dai una sbirciatina. Cos'è sta roba? Anche qua la pittura. Madonna. Oh mio dio. No, no, raga, mi viene già male. Però la pittura... Aspetta. Ok. Quindi. Direi che l'episodio sta avvolgendo al termine. Io voglio vedere se posso portarmela dall'altra parte, la pittura. Ok, non posso. Che schifo. Eh. Bene, ragazzi, direi che per questo episodio è tutto. Eh... Ok e quindi non abbiamo alcun tipo di risposte su cosa siamo se è un sogno, se è l'inferno, la fine del mondo non si sa non possiamo saperlo e spero che questo episodio vi sia piaciuto vi ricordo di lasciare un bel mi piace un mi piace per valutare appunto il, eh, il video vi ricordo di iscrivervi al canale, condividere il video e di andare a cercare appunto tutte le nostre pagine che siano facebook, twitter oppure su twitch per appunto seguire le nostre live ogni tanto streamiamo qualche gioco Da date tutto, vi ricordo di lasciare quindi un mi piace canale da team ciao a tutti